Buonasera agli amici di Sottino 5 TV, eh, oggi a Velasmondo, abbiamo preso un punto, abbiamo pareggiato da una bellissima partita, ritengo una partita molto maschia un po' il limite del regolamento, devo essere sincero, perché diciamo, non tanto mh, per, il, per i falli commessi, ma per i provvedimenti presi, e, diciamo, forse qualcuno più diretto sarebbe stato più opportuno. Però, voglio dire, si è, è stata molta correttezza, perché è stata una battaglia sportiva, se così possiamo dire, quindi non c'era cattiveria, malafede, quindi si può anche accettare. E... L'unico rammarico un pochettino perché sul 2-1 potevamo gestire meglio la partita, invece siamo andati sotto addirittura di 4-2. Abbiamo perso un po' la testa, è una squadra che deve vincere il campionato, secondo me non può, eh, diciamo così innervosissi perché eventualmente l'abito fischia o non fischia o perché gli avversari propongono un pochettino. Non è così, che bisogna accettare certe cose e bisogna, bisogna fare, come devo dire, di eh, diversità per tu in quel caso. Quindi Bisogna a tutti i costi stare sereni e tranquilli. Eh, so che lo Scicli ha perso in casa, una brutta, un brutto scivolone per lo Scicli, ma questo non ci, non ci responsabilizza ancora di più perché la partita in casa diventa molto importante per noi. Il Camarina so che ha vinto pure 3-2 all'ultimo minuto sul recupero però ha vinto e questo comunque va dato merito che è una squadra che non demorde mai quindi ora siamo appaiati noi al Camarino lo cicli si è distanziato di, ora, di 4 punti, e i Calatini ora si sono avvicinati, insomma è solo campionato. Noi ripeto, abbiamo due partite in casa, abbiamo il diritto di, di giocarcela, se ci riusciamo a vincere queste due partite credo che eh, potremo arrivare, ma con questo, con, di, devo dire con questo spirito, con questa benedizione che i ragazzi mettono fuori casa, io credo che ce la giocheremo in tutti i campi, per cui non voglio fare, non voglio fare diciamo, tabelle o cose varie, però è chiaro che gli scontri diretti vanno vinti. Eh, detto questo mh, approfitto de, de, de, per dare anche un po' di merito, anzi, merito al nostro settore giovanile perché per chi non lo sapesse noi abbiamo vinto il Cirono Juniors per cui abbiamo vinto il primo trofeo della stagione siamo campioni interprovinciali, faremo la fase regionale vediamo cosa succederà però già la prima, il primo trofeo l'abbiamo portato a casa negli allievi siamo secondi, nel, nei giovissimi siamo secondi negli sordiani stiamo andando benissimo un cittadino di sortire con gonfiavele un carissimo saluto agli amici Sottino 5 di fuoco.